Il tempo e la pazienza sono le due cose più importanti per raggiungere ciò che si desidera ma è appunto anche ciò che più spesso ci manca e non sappiamo gestire. E tu, avrai il tempo e la pazienza di guardare questo video fino alla fine? Avrai il coraggio di prendere in mano la gestione della tua vita? Secondo me no e continuerai a dare la colpa, a tizio e caio, dei tuoi fallimenti e difficoltà. Ti sfido, lascia un like, iscriviti al canale e scrivi sfida accettata nei commenti prima di iniziare il video, così vediamo in quanti hanno davvero il coraggio di prendere in mano la propria vita. E ne sono quasi certo che le visualizzazioni, di questo video saranno di gran lunga maggiori rispetto ai commenti. E lo sai perché? Perché la gente è brava a parlare, la gente è brava a criticare, la gente è brava a puntare il dito, ma quando si tratta di prendere in mano la propria vita, la gente ha i 7 secondi per accettare la sfida. Sigla! Dunque, saper gestire il tempo è davvero molto importante per molte ragioni e una buona gestione del tempo può stravolgere i nostri risultati. La nostra vita Ecco alcuni motivi per cui è fondamentale imparare e migliorare costantemente nella gestione del proprio tempo. Primo punto, maggiore produttività. Quando si gestisce il tempo in modo efficace, si è in grado di fare di più in meno tempo. Ciò significa che si può essere più produttivi e raggiungere i propri obiettivi in modo più efficiente. Secondo punto, minore stress. Eh già, quando si ha il controllo del proprio tempo si è meno stressati e ansiosi riguardo ai compiti da svolgere e ai propri progetti da completare e questo può anche migliorare la propria salute fisica e mentale. Terzo punto, una migliore pianificazione perché la gestione del tempo consente di pianificare meglio il lavoro e di avere una visione più chiara degli obiettivi da raggiungere. Questo ti aiuta a prendere decisioni più informate e a creare piani d'azione più efficaci. Quattro, maggiore fiducia in se stessi perché quando se in grado di gestire il tempo in modo efficace, si sviluppa un maggiore senso di fiducia in se stessi. Ciò può aiutare a mantenere la motivazione viva e a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. In sintesi, la gestione del tempo è molto importante perché aiuta a migliorare la produttività, a ridurre lo stress, ad essere più felici e determinati, a migliorare la pianificazione, a sviluppare una maggiore fiducia in se stessi. Saper gestire il tempo non è affatto facile, anzi, ma chi lo fa, chi impara a gestire il proprio o próprio tempo vinto. Se sei stanco di sentirti sempre sopraffatto dalle tue attività quotidiane, di non avere abbastanza ore nella giornata, ecco alcuni suggerimenti pratici per gestire il tuo tempo in modo più efficiente. Il primo passo per gestire il tempo è capire dove stai attualmente spendendo il tuo tempo. Prendi carta e penna o usa gli appunti sul tuo smartphone e annota tutte le attività che fai in un giorno, dalla sveglia fino a quando vai a dormire. Una volta che hai l'elenco delle attività, identifica quelle che sono meno importanti e che possono essere eliminate o ridotte, come ad esempio trascorrere troppo tempo sui social media, guardare la tv, procrastinare o fare attività che non ti portano alcun beneficio. Ora che hai un'idea di dove stai spendendo il tuo tempo e hai eliminato le attività meno importanti, è il momento di stabilire le priorità. Chiediti quali attività sono più importanti e impegnative e quali devono essere fatte per prime. Una volta che hai identificato le tue attività prioritarie, crea una routine quotidiana che ti aiuti a gestire al meglio il tuo tempo. Ad esempio, dedica il primo paio d'ore della mattina, alle attività più importanti e impegnative e lascia il tempo libero per le attività meno importanti nel pomeriggio o la sera. Ora, vediamo velocemente delle abitudini che possono aiutarti a creare una routine. La prima è quella di impostare degli obiettivi. Stabilisci obiettivi specifici e realistici per la tua giornata, settimana o mese e lavora per raggiungerli. La seconda abitudine che devi sviluppare è quella di fare delle pause regolari durante la giornata. La ricerca dimostra che le pause regolari possono aumentare la produttività e ridurre lo stress, ma attenzione, pause regolari non significa procrastinare e fare niente tutto il giorno. La terza è quella di impostare dei limiti di tempo per le attività meno importanti, come la gestione delle mail o i social media, in modo da non sprecare troppo tempo su queste attività. Esistono molte applicazioni per la gestione del tempo e che possono aiutarti a monitorare il tuo tempo e a stabilire obiettivi per la giornata, settimana o mese, impostando il tempo entro il quale dovrai portarlo a termine. E per concludere, vediamo come applicare al meglio i precedenti suggerimenti, iniziando da subito a stravolgere i propri traguardi, i propri obiettivi, la propria vita. Dunque, per rendere più facile il cambiamento, è importante iniziare con un'abitudine alla volta. Scegli quella che ti sembra più adatta alle tue esigenze e fai in modo di mantenerla costante nella tua routine quotidiana. E ricorda che per ottenere i risultati è importante mantenere la coerenza nell'applicazione delle nuove abitudini. Fai in modo di esercitare la nuova abitudine tutti i giorni e non saltare non importa quanto si sia organizzati e pianificati, ci sono sempre imprevisti che possono accadere. Sii flessibile e cerca quindi di adattare la tua routine in base alle necessità. Il successivo è quello di monitorare i tuoi progressi, perché tenere traccia dei tuoi risultati, registrare i tuoi successi, ti darà una maggiore motivazione e ti aiuterà a mantenere la nuova abitudine. Sii paziente. La gestione del tempo richiede tempo e perseveranza. Non aspettarti risultati immediati, ma sii paziente e persistente. Il successivo è quello di sperimentare, perché non esiste una soluzione universale per la gestione del tempo. Quindi dovrai sperimentare diversi approcci e scoprire quale funziona meglio per te. Prova diverse tecniche e abitudini finché non trovi quelle che funzionano meglio per te. E se hai difficoltà a mantenere la tua abitudine, chiedi aiuto ad un amico o a un professionista. Un supporto esterno può aiutarti a mantenere la motivazione e a superare eventuali difficoltà. Bene amici, siamo giunti al termine. Spero che questo video sia d'aiuto a molti di voi. E se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale, così non vi perderete i prossimi video. E ricordatevi che il tempo... Non aspetta nessuno, quindi non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Ogni minuto che trascorre è un'occasione per cambiare il futuro. E anche se avete perso tempo in passato, ogni minuto successivo è ancora un'opportunità per fare la differenza nella vostra vita.